benvenuti a una nuova puntata di Dr. penis oggi abbiamo con noi luciano 70 75 anni 75 anni luciano ha effettuato un impianto di protesi al pene nel nostro centro 4 anni fa era un paziente che è arrivato alla nostra attenzione senza aver fatto chirurgia dei genitali non aveva fatto chirurgia di prostata non era un paziente oncologico era un paziente vascolare più che altro l'età. Eh, sono quattro anni ormai che ha questo impianto, come ti trovi Luciano? Mi trovo splendidamente bene, c'è cioè, tutto positivo insomma, le prestazioni sono proprio, le prestazioni sono un ventenne proprio un ventenne ben, ben dotato <ride> senti l'orgasmo il godimento tutto quello che tu conoscevi prima di mettere la protesi è cambiato con l'impianto no no no assolutamente bene cioè non mi, tro mi trovo benissimo mi trovo benissimo cioè senza nessun problema non posso, non posso chiedere di più insomma ecco cioè, i rapporti con le, i rapporti con mia moglie i rapporti con le persone mi sento più sicuro mi è cambiata totalmente la vita proprio e rispetto e ripeto sotto l'aspetto sessuale perfetto perfetto sotto ogni punto di vista proprio dimmi una cosa si vede la protesi qualcuno si è accorto che tu hai una protesi oppure è completamente nascosta no è completamente nascosta non si vede assolutamente nulla proprio nella maniera più assoluta cioè una cosa di una naturalezza Splendida, perché quando la sgonfio voglio dire rimane un pene normale, perfetto senza problemi appostissimo insomma quindi tu non hai la sensazione di avere un corpo estraneo come, come in teoria sembrerebbe no? Tanti mm. pensano la pompetta è una pompetta esterna dove sta eh, mi confermi questa cosa oppure me la smentisci no no no no non si vede assolutamente nulla né, né, non si sente il corpo estraneo cioè io faccio una vita normalissima sono uno sportivo sono un ciclista sono un ciclista di vecchia data mi faccio centinaia di chilometri in bicicletta quindi tuttora adesso quindi vi posso assicurare che la cosa va alla grandissima va proprio, proprio non ho proprio nessuna controindicazione assolutamente bene quindi sei soddisfatto di questa soddisfattissimo cioè l'avrei voluto far prima conoscendo questa cosa l'avrei voluto fare sicuramente prima Come esatto. la procedura chirurgica com'è stata quello che ti ricordi? è stata mm. una cosa molto invasiva oppure è stato un no, intervento? no no un intervento io lo considero un intervento di routine considerando che dopo ci sono fatto anche la prostata voglio dire do, dopo la protesi un intervento che come può essere quello de della prostata, cioè un intervento di normale amministrazione con un, che ne so, con un paio di giorni eh, così, di degenza, ma il resto è andato tutto bene, cioè nessuna, nessuna complicazione. Insomma. Ecco, questa è una cosa molto importante. Post, nessuna complicazione post-operatoria, vuol certo. dire, quindi è andata tutto bene. Insomma. È una cosa molto importante perché qualche paziente ci dice se metto una protesi e dopo un problema di prostata, nel tempo di ingrandimento della prostata, che faccio? Potrò risolvere questo problema? Tu hai avuto problemi, hai avuto difficoltà? A parte che l'abbiamo fatta insieme, quindi... Sì, no, nessun problema. Io ho messo, eh, ho messo la protesi e dopo due anni... Eh, no, dopo tre anni ho fatto la prostata. Ho messo la protesi e tre anni dopo ho fatto l'intervento di prostata. Endoscopicamente mm -hmm. l'abbiamo fatto? Sì, sì, sì. Ed è andato perfettamente bene. Cioè, eh, lo dimostra il fatto dell'ultima visita che abbiamo fatto oggi. Non voglio dire che... Hai constatato che stai in stato perfetto, insomma, quindi. Io, obiettivamente, stai meglio di me. Cioè, cioè meglio di me me me me così stai che stai chiedere, stai chiedere stai voglio dire, stai cioè, stai non è... Vabbè. Eh, ecco. Dai un consiglio a chi ha ancora dei dubbi sul trattamento chirurgico della disfunzione erettile. Un consiglio che tu puoi dare dopo quattro anni di esperienza, dopo quello che hai passato prima e quello che hai ottenuto dopo. Io dico semplicemente una cosa, a tutti i maschietti, voglio dire, della mia età e più giovani, che devono avere problemi, problemi erettili, cioè non farla è veramente una cosa uh, assurda, assurda, perché ti risolve tutti i problemi. Ripeto, io dopo essere passato per tutte le varie pasticche, per tutte le emissioni possibili e immaginabili, sempre avere con un pene mezzo, mezzo morbido che non serviva a niente, cioè non fare la prostata cioè non fare l'intervento di non fare questo tipo di intervento per me è assurdo insomma di protesi, veramente è assurdo proprio, cioè lo consiglio assolutamente a tutti, cioè non... Fatelo senza nessun problema. Proprio. Assolutamente. Lo rifaresti? Assolutamente. Anzi, se c'è qualche modifica dopo in <ride> no, successione, sono pronto, sono pronto a farlo. Va bene. Perfetto. Allora, grazie Luciano. Ci vediamo alla prossima puntata di Dottor Penis. Buone, buon intervento. Buon intervento. Buon intervento. Ah.